Un cazzo del prezzo Se voglio qualcosa in qualche modo lo tengo Attento, un portento potenzo Il livello porto sempre dentro Non me ne frega un cazzo del prezzo Se voglio qualcosa in qualche modo lo tengo attento